Nella storia dell'arte italiana il XV secolo ha un protagonista assoluto nel Cardinale Domenico della Rovere, esponente di spicco di una potente famiglia aristocratica il cui castello a Vinovo è una delle più importanti testimonianze della stagione del Rinascimento. Il Maniero dei Della Rovere è il protagonista della mostra curata dallo storico Ilario Manfredini che sarà visitabile da sabato 19 marzo a domenica 12 giugno nei fine settimana. L'esposizione, patrocinata tra gli altri dalla città metropolitana di Torino, propone una ricostruzione della straordinaria stagione artistica promossa da Domenico Della Rovere e dalla sua famiglia in Piemonte e nel resto d'Italia. Domenico Della Rovere è stato un protagonista assoluto del rinascimento romano ma è stato anche l'unico personaggio che ha portato a fine Quattrocento il rinascimento a Torino e in Piemonte più in generale. E mettere insieme un personaggio così straordinario con due edifici così importanti, il Duomo di Torino e il Castello della dell'Arore di Vinovo, è stata un'esperienza molto interessante e soprattutto... Ha potuto mettere in evidenza quelle che sono le relazioni tra eh, il centro Italia, quindi il Rinascimento maturo, e le zone più periferiche dell'Italia tardo quattrocentesca, dove però si sono verificati degli episodi di committenza molto, molto, interessanti, come appunto quello del castello della Rovere di Vinovo. Cito un, un esempio. Eh, quando Carlo VIII, quindi il re di Francia, scende in Italia durante la sua campagna d'Italia, a Roma soggiorna nel Palazzo di Domenico della Rovere e non negli appartamenti Borgia in Vaticano. Quindi sceglie un palazzo di un cardinale, non il palazzo pontificio per, per risiedere. Questo è un esempio di come fosse eh, il, il ruolo di Domenico della Rovera, un ruolo di mecenate, di politico, di, di, di, di grande eh, uomo di cultura, ma soprattutto il suo palazzo romano era un centro di assoluto prestigio eh, perché il pinturicchio, perché i più grandi artisti dell'epoca hanno lavorato per lui e quindi Carlo VIII ha voluto omaggiarlo della sua presenza nel suo palazzo. Il Castello della Rovere, come dicevo, è il più importante edificio rinascimentale conservato in provincia di Torino. Questo edificio, insieme ovviamente alle residenze sabaude, quindi alle grandi regge eh, dei Savoia, costruite tra 6 e 700, potrebbe essere una, un tassello ulteriore per la valorizzazione e per la conoscenza di un patrimonio enorme e che si trova tutto a pochi chilometri di distanza. Se pensiamo a Stupinigi Vinovo sono a 5 minuti di macchina e questo potrebbe essere un ulteriore elemento di valorizzazione proprio a livello regionale non solo a livello della provincia di Torino. Diciamo che il lavoro fatto da questa amministrazione negli ultimi sette anni è stato quello proprio di continuare a valorizzare quello che è il nostro patrimonio diciamo, principale all'interno della nostra comune che è il castello. Un castello che appunto ha avuto il suo splendore quando, nel 1500 e da lì diciamo, ha avuto tutto un suo, un suo percorso. Quindi noi pensiamo che questa sia una tappa fondamentale e riteniamo che questo possa essere veramente il centro culturale del paese e speriamo possa anche diventare un riferimento per il territorio. Minovo non ha avuto in questi anni uno sviluppo turistico particolare, come noi sappiamo quello che noi stiamo puntando è proprio questo turismo che sia un turismo da una parte ambientale quindi un turismo lento un turismo sul cavallo che consente effettivamente con questo progetto che speriamo sia finanziato con il progetto Alcotra, il trasfrontaliero possa diventare effettivamente un punto per questa tipologia di turismo e l'altro turismo che andiamo a incrementare è quello culturale quindi sempre di più il castello sarà oggetto di mostre e punto di riferimento per una serie di iniziative culturali. La vicinanza con Torino è per noi fondamentale per poter attrarre e cominciare a attrarre quelli che sono i cittadini che possono uscire dalla, dalla cintura e venire effettivamente a conoscere di nuovo nei suoi aspetti. Poi da lì ovviamente noi pensiamo che effettivamente sia il discorso culturale che del cavallo possa poi esprimersi anche in ambienti decisamente più ampi rispetto a quello cittadino.